Dai supporto dopo una giornata di costellazioni familiari, sì, nel senso che il lavoro è molto bello, molto profondo, ma magari nei giorni successivi possono uscire dei ricordi, possono uscire delle informazioni che magari uno ha bisogno di eh, elaborare, di comprendere e quindi io sono a disposizione, non può contattarmi dopo la costellazione familiare se ha dei dubbi, delle cose da chiarire. Poi se quello che esce necessita una nuova costellazione, anche lì uno sentirà se ha voglia di fare un altro viaggio in questo mondo molto interessante.